L'uguaglianza. Sta terra gira come zampaglione, in cerco ride e arroba senza scorno, c'è a vaghino sempre lo e non senta doppio povero da l'orno, il tuo mondo cieco mangia ecco uno. e co di C'è l'uomo sberto in cieco educazione che grida alla giotia dell'uguaglianza e, cozzando la schiena, lo padrona senta rombare a peo di una panza tuo mondo c'è mangia e che di una. C'è che predica l'odio e che perdona, che canta i contentizi e che sospira, che cada scamazzato da sfortuna e non aveva più lacrime già in giro, tuo mondo c'è mangia e che di una. Chiaro si affaccia ogni giorno all'umar ma scura ogni giornata l'utamarro, quanto pisa tornando sto zappuna e come amaro fuma sto sicarro. To mondo ce comange, ecco di una. E come ducia su Banuscaluna, muo' posi i carni stanchi alla sirata, quando in cielo compara chiara luna e un ricco nesce appena sciogliata. To mondo ce comange, ecco di una. Com'ora rallegro su s'accuna dopo una vita in e de cui spagnoso crepando non ragiona, e tenalo curzuna sincora scritto, To mondo ce comange. E qui una, e quando arriva a morte non perdona senza rispetto, appare la bilanza. Moro o sciancato, o morano paruna solo allora capisci l'uguaglianza, e non si mangia più, non si di una, <ride> e poi. Ehm...